Con questo video vi voglio presentare il nostro nuovo modello sviluppato dagli odontoiatri soci fondatori. In particolare i miglioramenti sono lo schienale che risulta più comodo per l'operatore che riesce a infilarsi bene sotto lo schienale, appunto. Un importante miglioramento è stato l'inserimento di questa piastra che aumenta la stabilità del riunito. Poi abbiamo aggiunto uno snodo in più al braccio pantografato, infatti ora abbiamo quattro snodi e la faretra è un po' più piccolina. L'aspetto che caratterizza i nostri riuniti è che sono principalmente pneumatici. Questo significa che abbiamo all'interno delle pneumovalvole al posto delle elettrovalvole. Infatti se apriamo la fareta trovate dei tubetti di aria al posto dei fili elettrici. Nella dotazione abbiamo la tappezzeria liscia, lo Sky normale tuttavia potete sostituirla e mettere la tappezzeria con le cuciture che risulta più confortevole per il paziente. Inoltre da quest'anno potete personalizzarla o con un logo cucito, piuttosto che con una stampa completa di una grafica che scegliete voi. All'interno della dotazione abbiamo una lampada operatoria a LED, arriviamo quindi a 28.500 lux e abbiamo tre assi di movimentazione. In alternativa potete sostituirla, lampada operatoria della Faro, l'Alia, così arriviamo fino a 50.000 lux e abbiamo un unico fulcro dietro il corpo lampada e quindi la movimentazione è davvero molto comoda. Terza opzione, lampada Iris di G-Com. In questo caso abbiamo tre assi di movimentazione, arriviamo a 50.000 lux e il bello che potete fare la variazione della temperatura colore, molto importante in chirurgia. Per una miglior comunicazione con il vostro paziente avete tre opzioni. La prima aggiungiamo un monitor 17 pollici con telecamera. La seconda opzione, aggiungiamo un monitor, in questo caso touchscreen 21 pollici, questo è molto comodo quando poi andiamo a collegare un computer esterno. Terza opzione, andiamo a mettere un computer all-in-one, touchscreen, in cui andiamo a installare il software di Castream appunto per la telecamera CS1002 sempre di Castream. Nella dotazione abbiamo una paretra che comprende siringa, ablatore e tre cordone fibre ottiche, un micromotore elettrico a induzione con fibra ottica led e così arriviamo a 40.000 giri. Aggiungiamo poi un pannello di controllo al posto del negativoscopio per la visualizzazione e anche la gestione dei giri del contratto. Ogni cordone ha la sua regolazione, aria e acqua. I siliconi si possono autoclavare, la frizione è pneumatica per il blocco del braccio e inoltre il vassoio ha una dimensione di 27 cm x 36 Il pannello di controllo operatore ha tre programmi che potete impostare come e quando volete. La movimentazione del, di tutta la poltrona, reset per condiettare il paziente, LP last position, acqua bacinella, acqua bicchierino set che serve appunto per settare l'acqua al bicchierino piuttosto che le memorie qui sotto, accensione lampada operatoria, piccolo negativo scoppio e il boiler per l'acqua calda al bicchierino. La bacinella è in ceramica e si può ruotare per avvicinarsi al paziente. Il gruppo idrico si apre facilmente. E inoltre la postazione assistente ha due canoni di aspirazione, una siringa aria acqua e la movimentazione del rinito, reset per congedare il paziente, last position acqua al bicchierino, acqua bacinella, accensione lampada operatoria e boiler per l'acqua calda al bicchierino. Il pedale in dotazione la faro, in questo caso la movimentazione è orizzontale e c'è un'escursione bella lunga, in questo modo riuscite a partire molto più piano con il contrangolo. Il riunito è dotato di un sistema idrico indipendente, infatti avete due taniche che potete utilizzare sia per l'igienizzazione a fine giornata dei condotti idrici interni, quindi per evitare la formazione di biofilm o comunque legionella e in alternativa per qualsiasi altra vostra necessità.